Quindi parliamo oggi di siti eh, Wordpress o stati, o comunque trasformati, e generati in formato statico. Su di me mi occupo eh, di Wordpress dal 2003, ho tolto le battute stupide, e, mh, e lavoro in un'azienda che si chiama F-Technology, che si occupa appunto di hosting, manutenzione e sviluppo di siti. Non sono un grafico, si capirà bene dalle slide che ho fatto molto, molto velocemente. Allora, intanto eh, una veloce introduzione per chi è meno, magari, adesso a questa definizione. Cosa si intende per un sito WordPress eh, statico o cosa si intende a questo punto per un hosting di eh, WordPress statico? Qui parlo di hosting perché alcune delle soluzioni che vedremo hanno nell'hosting la trasformazione in statico del sito. Altre soluzioni che vedremo invece... Eh, usano una tecnica, una tecnologia, un plugin per trasformare un sito dinamico in statico. Ora, fondamentalmente un sito lo definisco dinamico, quindi non vi dico se è la definizione canonica, quando il contenuto eh, delle pagine che vediamo si compone attraverso una combinazione di eh, tecnologia server, dati che arrivano da un database e magari linguaggio eh, di qualsiasi tipo, diciamo, HTML e le sue combinate JavaScript e Quindi un sito di tipo statico non ha bisogno di queste due componenti, cioè la componente di, eh, chiamiamola server side, di elaborazione e di un linguaggio in grado di eh, interpretare quello che abbiamo eh, scritto per costruire la pagina, tipicamente su WordPress di PHP, e non ha bisogno di attingere alle informazioni che arrivano dal database. Ora, i siti statici sono i primi siti. Cioè, chi come me fa siti da 1996 li faceva così, in HTML. E I siti statici hanno delle caratteristiche molto interessanti. In primo luogo sono velocissimi, perché in realtà l'unica cosa che devo fare è avere una connessione veloce tra il client e il server che mi deve fornire il file. Non ci sono intermediazioni ulteriori. Sono molto sicuri, perché un sito statico potrebbe, e eh, spesso, blindato da qualsiasi tipo di accesso dall'esterno. Quindi è come se guardassi una vetrina no? è lì e non ci posso andare dietro. Cosa che invece per siti eh, dinamici, dove c'è un linguaggio, c'è un, un punto di eh, attacco. Sono economici, perché? Perché l'hosting di tipo statico è il tipo di hosting più economico, addirittura in molti casi, a questa vista, può essere gratuito. E hanno meno problemi legati alla manutenzione. Perché? Perché un sito di tipo ehm, statico ha praticamente ehm, meno dipendenze da alimenti che possono essere non so, è cambiata la versione PHP, molti di noi oggi stanno eh, gestendo la transazione da PHP 74 Oppure non mi devo preoccupare se è uscito un aggiornamento del core di WordPress e magari c'è una vulnerabilità e se non la vado a pecciare, cioè a coprire, mi eh, attaccano il sito. Non ho messo un plugin che era bellissimo, però me lo sono dimenticato lì ed è ancora brodo e eh, mi entrano dentro il sito con uno stuzzicadente, cioè tutte queste cose eh, possono essere evitate eh, con un sito statico. Quindi, mm. Parte degli attacchi possono essere evitati, tipo l'XSS Reflected non può essere evitato? Mm, sì, non me ne intendo molto, però è come agisce poi, eh, intercettando mm. cosa? Ti mando il link a quella pagina lì che sei tu, però il link c'è anche un injection per la Ok, quindi è una specie di man in the middle, cioè ti metto qualcosa simulando di fatto... Ti faccio cambiare il contenuto e a volte con relativamente poco, con una short tour ti faccio vedere che è un sito. Però in realtà non è infettato il mio sito, sta infettando la fonte di Esatto, la fonte di lì. Eh, velocità di caricamento, ripeto, provatelo. Poi vedete che le tecnologie sono molto facili da implementare. Provate il sito dinamico su un buon hosting. Provate quello statico, provate a mettere il hosting in un posto decente e fate speed, Vedete i risultati sono immediati. Scalabilità. Eh, uno dei problemi dell'hosting dinamico è che. Eh, a crescere in modo estremamente eh, eh, elevato di accessi tende ad avere un incremento altrettanto elevato di costi di gestione. Cioè devo avere server più veloci, eh, database e più proposti. Proposti. e Scalare un sito statico non costa niente. Cioè praticamente se prendete una risorsa come S3, che è un sistema di eh, staticizzazione di store <coughs> di Amazon compatibile, Paghi lo spazio, il traffico veramente rigori, cioè Quindi puoi gestire un sito da un milione di accessi con un costo minimo superiore contro un sito eh, da 10.000 a un milione, se è dinamico è veramente quasi impossibile se non hai dietro delle infrastrutture particolari. Adesso non entro nel discorso cash, cioè è ovvio, però la teniamo bassa facile. Sicurezza, se non c'è un antipatico come lui che vi manda il link infetto, il suo potenzialmente è poco, se non invulnerabile dal punto di vista diciamo, dei, degli attacchi e come dicevamo prima, meno necessità di manutenzione. A questo punto eh, facciamo tutti i siti statici e a me. Allora, in realtà no. Questi sono alcuni svantaggi, nel senso che poi se esistono le tecnologie eh, dinamiche, perché servono per tante cose. Però possiamo considerare che se ho un sito statico in Wordpress avrò delle forti limitazioni a utilizzare eh, dei buoni motori di ricerca che cerchino all'interno delle pagine. Se è un sito statico con tante pagine posso implementare dei motori di ricerca, alcune piattaforme che vedremo ce l'hanno, o posso implementare esternamente Algolia piuttosto che Lasti Search. La search non so se è incredibile. Eh, Google stesso, cioè io posso avere un motore esterno che mi indicizza le pagine, però non ho la capacità di fare motori particolari con ricerche particolari. Posso farlo anche in JavaScript. Che indicizza tutte le pagine e si va a passare. Perché ti tutte fai un JSON di tutto, che vai a cercare poi vai però, a cercare l'idea. Sono dei plugin che fanno esatto. esattamente così, quelli anche dinamici diciamo. Quindi si va a leggere in ogni pagina e ti l'indice nuovo, esatto. però quello deve girare. No, basta che tu ti fai tipo l'export. Ecco, devi fare un'operazione durante devi generare, l'indice Forma i, form, cioè i moduli da compilare per la raccolta dati normalmente si basano su uno aspetto dinamico, un, un qualcosa che comunque legga i per certi campi, li manda eh, con un action un post da qualche parte. Noi in questo caso usiamo spesso dei moduli esterni, c'è cioè in molti sistemi che vedremo un convertitore di, ACF, di eh, CF7, però hai dei limiti. Uh, plugin di un certo tipo, ad esempio un e-commerce non lo puoi gestire su un sito statico, a meno che non hai una tecnologia esterna come Giotto, che eh, metti come, eh, diciamo, HTML, ma che chiama un servizio esterno. Quindi fare aree riservate, fare zone protette eh, di un certo tipo. In generale tutto ciò che deve interagire con PHP, con, con un database, eh, con delle ricerche strutturate. Bene, è chiaro in quale contesto ci muoviamo, eh, comunque è una tecnologia che secondo me vale la pena cioè, Diciamo, Specifichiamo magari il fatto che la sfida è proprio uh, gestire i siti uh, realizzati con WordPress, che per definizione comunque è un generatore di siti dinamici, in. Eh, chiave statica, quindi non un, un sito statico di per sé come potrebbe essere un HTML. Um, eh, io no, non sono d'accordo con te, come quasi sempre, <ride> <ride> nel senso no, l'oggetto di questa trattazione che comunque sono servizi no, di WordPress, no? Sì, certo, però il tema qual è? Che io eh, posso usare WordPress per fare un sito graficamente anche molto interessante. Allora ci vediamo un esempio perché uso dei tool di. Eh, noi li chiamiamo a basso complessità di codice, low code come elemento, per fare un sito, magari usando template, bello, e quindi senza conoscere HTML, senza essere diciamo, esperto di eh, codice, e poi lo trasformiamo in statico. Quindi è il vantaggio è della facilità di realizzare siti con WordPress, con la sicurezza, velocità, la velocità, la città, e di poterlo modificare mm. in autonomo con il vantaggio di. Eh, magari questi strumenti che mi riducono fortemente l'impatto economico ad esempio di gestione togliendo tutto il lavoro all'azienda come la mia ma quello è un'altra storia eh, quindi vederesti anche tutto metti il locale poi ti esporti il sito e esattamente tutto il che è esattamente a... quello che vi mostrerò adesso allora sono partito eh, dal prodotto che io uso in azienda da diversi anni ho anche il piacere di conoscere il founder di questa startup e di essere stato tra i beta tester del prodotto sono fiorentini eh, di Firenze. E, no, e, non sapevo italiano. Sì. Sono amici, eh, ci siamo conosciuti, poi li ho accompagnati in un paio di, di World Cup in Europa. Diciamo sono amici, quindi sono i primi che vi presento. Li usiamo da, da, da tempo, hanno ah, a mio parere un approccio economico interessante perché. A 4 eh, circa eh, euro al mese per un sito, è un buon prezzo, quindi è un buon punto di partenza. compreso l'hosting? Questo è l'hosting, non è un plugin, è l'hosting che fa tutto quanto. Eh, non sto a entrare nei dettagli tecnici perché ve ne voglio mostrare diversi e non voglio occupare la serata perché è interessante l'intervento di ieri. Però eh, questo è un prodotto che consiglio perché noi lo usiamo da anni e funziona bene. Eh, è interessante per le agency come noi che lo utilizzano anche in serie, quindi con quei pacchetti un po' più grossi. Se eh, avessi tempo ve lo farei vedere, non ho previsto la demo. Magari faccio le slide e non faccio una demo unica. Un altro servizio che è un concorrente si chiama FlatSight. Non l'ho provato, quindi non vi posso dare un giudizio. Uh, l'ho voluto diciamo, introdurre come alternativa a quello precedente, è un competitor molto, molto simile, con caratteristiche molto simili. Di ognuno di questi poi troverete le slide sul sito nostro, Gena, quindi i link se non vi ricordate, comunque sono live li potrei aprire. Eh, però ripeto, se siete d'accordo andrei veloce per puntare più sulla, sulla carrellata. Questo è il prodotto che eh, ho testato appositamente per questa presentazione e mi sento di consigliarlo. È un prodotto sicuramente interessante, anche se ha un costo eh, importante a vederlo qui, ma esiste una versione gratuita. Il testo che vi faccio vedere l'ho fatto con la versione gratuita. È interessante il fatto, questo vabbè, è un approccio molto tecnico-commerciale il mio, che esiste una versione premium con delle feature in crescita con lo sviluppo, con un business dietro, ma c'è anche una versione che permette di fare molte cose gratuitamente. Però, rispetto magari a un plugin che è solo open source, ehm, qui c'è un modello di business dietro. Infatti, lo stesso produttore di Site Stati eh, offre un secondo servizio per l'hosting che ha chiamato Simple CD, CDN.io, dove poter staticamente pubblicare i siti fatti. Quindi, il plugin genera il sito e lo mettete dove vi pare. Il servizio eh, vi permette di avere un hosting eh, già pensato per ospitare i siti statici e quindi con un click eh, lavorano insieme. Ehm, la versione appunto di developer è interessante per chi ci lavora eh, perché eh, con un costo non banale. Ehm, però una tanto, vedete che è la limite, uno si eh, dota di uno strumento e può fare infiniti siti eh, di tipo statico con tutte le funzionalità premium. Allora, per la demo vi faccio vedere, purtroppo ho deciso di rischiare, quindi l'ho fatta live. Eh, ho eh, utilizzato, tra l'altro è consigliata in molte delle guide di chi fa siti statici proprio questo ambiente non è l'unico che io uso però in questo caso sono stato sul tema ho usato Local. questa sera non vi parlo dei sistemi di sviluppo e di test eh, WordPress locale vorrei fare un talk più avanti dove magari mettiamo a confronto i vari strumenti che usiamo tutti, ne abbiamo tanti quindi nello specifico eh, mi sono scaricato il sito, diciamo, eh, che è una quasi one page della nostra azienda, F-Technology, quindi io qui sto lavorando su una copia locale del sito f Inter, perché è il sito nostro pubblicità, F-Technology, questo è il sito live, quello che vedete è la versione Locale, quindi sto girando dentro il mio computer ed è dinamico, cioè vedete qui c'è WordPress con dentro tutto il suo bel documento. Però qui si è attivato con tutto il cache e tutte tutto le cose. È locale, non ho bisogno di, di cache particolari, Questo è fatto trovato in elemento, quindi c'è anche un po' di tecnologia complessa. Ho installato due minuti fa, testimone Eric, che abbiamo visto il generatore della versione free di Seimpostati pochissimi settaggi, alcune diciamo, possibilità di definire alcuni parametri, il modo in cui viene eh, generato il file, quindi se siete in linea col server potreste salvare direttamente il local director, magari è montato un volume remoto eh, esatto, o, e pubblicate. oppure vi generate lo zip e poi lo caricate, oppure se avete il servizio simple CDN potete usare il servizio e poi altri parametri di eh, configurazione vari per includere e escludere alcune, alcune cose. La generazione avviene con un semplice genera, lui elabora un po', c'è eh, anche tutta una parte di diagnosis dove controlla eh, il settaggio della macchina, se avete le librerie giuste, se avete diciamo, per il, il supporto per generare, e il risultato, come dicevo, è un file che scaricate il file scaricato è questo zip qui ci vedete piccolino? Sì. se guardate dentro lo zip mi trovo praticamente una struttura di pagine html tutta questa cartella me la sono copiata io per comodità mi sono creato un server Locale ehm, perché per far girare un sito, comunque, avete bisogno di un server, quindi eh, comunque qualcosa Vota, vuoto dove ho messo dentro quei file lì il risultato è il sito. Questa volta l'ho chiamato stati per conoscerlo. Puoi anche modo. fare quella nuova cosa in Rust che è, ti serve le cose invece che con Apache in Rust, che è velocissimo non giusto a caso esatto. mm, bene e questo che tipo di supporto ha sulle parti dinamiche tipo nessuno nessuno quindi per dire forma io sappia no ecco il pro il pro ha delle Beh. funzionalità vediamole il pro credo che gli abbiano messo un po' di funzionalità no. mm. Plugin, artwork. ecco il supporto del form, questo ad esempio supporta anche gravity, cosa che altri non supportano, questo è interessante, ha il form a tutti, però questo supporta gravity e sono curioso di provarlo, ha un suo motore di ricerca statico, quindi usa quella cosa che dicevi tu, un si sì, sì, sì. sistema con un javascript, con l'autosuggest oppure come dicevo io può essere agganciato fuori a Ronaldo, no, un simile supporti commenti supporta WPML, polilangere tra due è figo dai grazie è figo no, interessante finché non devi non hai raggiunto il punto di che non puoi più tornare indietro io, sono le cose io ho dei miei siti così e sinceramente mi risparmio un mucchio di lavoro. Static Press è un prodotto secondo me inferiore, però l'ho citato perché storicamente è più vecchio. In realtà è un, un, branch, un branch, un salto, una variante di Static Press e basta, che era stato abbandonato lo sviluppo. Non l'ho provato, però è free. WP2 Static è un altro prodotto che è stato acquistato e snaturato da Elementor quando l'ha unito nella sua piattaforma quindi anche questo è gratuito lo potete scaricare però in realtà ehm, dopo vedremo la piattaforma di eh, Static che è invece molto più ampia siamo più nel mondo del Headless, mm. eh, del Stark, eccetera. Avevo promesso che era eh, di basso livello, scusatemi. Mi rendo conto che faccio molti riferimenti tecnici eh, che possono risultare assolutamente... Però il basso livello sta dal fatto che portate a casa qualcosa da questa presentazione. Cioè, posso fare un sito WordPress senza tutti i patemi della gestione tecnologica, del del server, eccetera. Questo era il senso. Anche nel loro caso magari potrebbe essere. Assolutamente sì, per un sito come il tuo, un blog di viaggio a posteriori certo. va benissimo un sito statico. Um, ho presentato questo, ma ce ne sono mille, solo per farvi un esempio di quanto costa ad esempio un hosting di siti statici. Questi siamo sui 5 mesi, è un'azienda che osta qualsiasi tipo statico, non è specifico. Per quelli convertiti da WordPress, però così avete un'idea. Questa seconda parte di Cannellata vi parlo di piattaforme, quindi si passa diciamo, da un servizio a qualcosa che va forse oltre. Come dicevo poco fa, Strati, che è forse la regina di questo settore, è un, un servizio costoso, cioè qui ci troviamo esattamente all'opposto. Cioè, un sito costa 166 dollari al mese, dice il fatto che sia più economico non è la motivazione. Stratic punta sulla velocità, sulla sicurezza, sulla scalabilità. Quindi, ripeto, il promotore di Stratic che è, è Elementor, cioè l'azienda che ha creato il suo business sopra WordPress ma quasi fuori da WordPress. Cioè, Elementor potrebbe essere come Winst, o come ehm, Webflow, cioè una piattaforma per fare siti, low code molto potente mm. a questo punto insieme a Strati, che ti dà tutta la piattaforma completa Perché si appoggia su WordPress, WordPress però per funzionare si appoggia su WordPress come back-end mm. eh, esatto il back -end che certo. quindi ve lo cito proprio per far capire che c'è un trend in questa direzione no? di togliere WordPress dalla parte di eh, serving delle pagine ma più solo nella parte hosting no? Ho dove gestire la creazione uh. Shifter è abbastanza famoso, era il competitor di, quando ci vedevamo in fiera, in giro di um, Hyper, uh, uh, come si chiama, uh, quelli di Firenze che ho fatto vedere all'inizio, uh, Antipress. si è uh, diciamo, posizionato um, in una fascia leggermente più alta, è un po' diverso l'approccio del pricing, è un prodotto sicuramente solido, interessante, con molte feature. Qui ho incominciato un po' a, a muovermi verso appunto il mondo degli headless. Quindi abbiamo dei siti statici dove eh, il WordPress viene usato per la parte di creazione di contenuti. Poi c'è sopra uno stack che viene generato, chiamato just, che fa il serving delle pagine, quindi prende i dati e eh, vengono generati in modo statico. Quindi molte di queste tecnologie vengono considerate un'alternativa importante per i siti grandi con tanti eh, visitatori per mm. gestire l'Uruba. Ma eh, per, per una questione di, di valutaggio? Per eh, di, ha... di performance, il fatto che devi solo servire dei byte, non devi elaborare, non devi fare cose. Quindi elabori quando crei il contenuto, non poi le servi come i contenuti statici. E in più non utilizzando Apache o esatto. diciamo Nginx o quegli altri non hai il problema diciamo, della lentezza nel caso che veramente tanti accessi perché uno dei veramente grossi vantaggi di moda è appunto che è scalabile nel senso che lo puoi spalmare su tanti server Chiaro. in giro per il mondo. Mm. Poi, cioè... Ultimo di questa carrellata uno dei big player del mondo dell'hosting WordPress, eh, Atlas, che è un progetto che stanno promuovendo da circa un anno, e con i relativi servizi. Spero sia stato di interesse e di stimolo. L'idea era quella di darvi, diciamo, esattamente un'infarinata di questo tipo di tecnologia, che magari eh, poche persone usano, non sapendo resistere da molti anni.